Salve tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi risolviamo un errore molto particolare come l'errore easy anti cheat che è un errore non solo su fifa 23 ma su moltissimi altri giochi innanzitutto ragazzi in descrizione vi ho lasciato un link tenete a mente questa pagina mi raccomando tenete a mente questa pagina dell'anti cheat sul tuo pc e di scaricare questa applicazione ma prima di fare questo intanto scarica questa applicazione perché adesso noi andiamo un attimo sul percorso file di fifa perché dobbiamo un attimo installare una cosa ok quindi ragazzi andiamo su open file location che sarebbe apri percorso file siamo nel percorso file di FIFA andiamo su installer easy anti-cheat perché qua dentro c'è un'applicazione che ci potrebbe servire io spero tanto che questo video, uh, questo video risolverà almeno questo errore dell'easy anti-cheat clicchiamo su FIFA 23 fate un installa eh, si sì, disinstalla e una volta fatto, una volta installato con successo, ora reinstalliamo di nuovo questo Easy Anti Cheat che serve per FIFA. Installiamo con successo. Ok. Ora, come ho detto prima, tenete in mente quel sito perché dobbiamo un attimo scaricare quell'Easy Anti Cheat su questo sito. Comunque il mio canale è arrivato a 7000 iscritti Mi raccomando iscrivetevi al canale la campanella, E ragazzi lasciate anche un like Se questo video ti è stato bellissimo Perché i like servono per far capire Alla persona che È interagito su questo video Dicendo ah ok ha ricevuto Molti like quindi questo video È stato d'aiuto Quindi andiamo su questo sito Scaricate questo easy uh, Anti cheat Questo qua Eccolo qui mi raccomando mi raccomando sbagliato io eseguitelo come amministratore non cliccateci sopra e poi si apre fate esegui come amministratore e fate sempre stalla fifa 23 disinstalla installiamo ok poi andiamo su gestione attività sui servizi per vedere se installato questo easy anti cheat eccolo qua È anti cheat service ok potete anche fare avvia avvio in corso ci resta da solo non fateci caso basta che questo servizio sia installato sul vostro sistema operativo poi passiamo oltre sempre successione attività riguardo anche all'avvio mi raccomando qui disabilitate le applicazioni che non vi servono non vi servono quando accendete il pc e si aprono tutte queste applicazioni quindi basta fare qua sopra disabilita abilita e così così poi andiamo su configurazione di sistema su servizi, nascondi tutti i servizi Microsoft, ok? Nascondi tutti i servizi Microsoft. E poi fate un riavvio del PC, ok? Un riavvio del PC. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto. Ragazzi, come ho detto lasciate like se il video è stato utilissimo. Iscrivetevi al canale e noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial, ad un prossimo problema da risolvere. E eh, ciao! <ride> ciao!